Aspetta dove? La porta Ah l'ho preso eh, cavolo, sta in fondo Ma che cavolo non muore Attenzione mi ha fatto mi fatto mi fatto Peppe se entra dalla porta lo prendo io da sopra eh Rotto un vetro Sta dalle sta, sta dal Cioè ragazzi ditemi se sto Twitch non è bugato Alti l'altro ha visto, visto là so. Altati Eccolo Buonissima, oh, buona Peppe topo nave. Bravissimo lag. Saducci scale, Peppe. dai. Come! Wow, come? Come sopra e sopra e sopra Peppe è sopra dalle scale. Dalle scale, Peppe. Se Vai entrare lui, Stai porta. così, stai così tu. Guardatevi le porte basse, noi Fatto una grande cosa Peppe, grande. 25 secondi. Arrivanno e qua. Bella, che bella porta Peppe che hai messo Restano 15 secondi che mi c'è anche la filo spinato, Tani c'è filo spinato Destro-sinistra Destra C'è Buona Peppe, grazie Buona Peppe Ottima La botola dove? dove sta oh, Asch! Raga okay, è morto sledge Sledge pure è ottimo raga okay, la finestra è aperta c'è blitz raga sta uno qua pepe sì. sì. dietro oh. di te peppe so. Ottima sinistra C'è per a sinistra qua. Eh sì, vuoi giù dalle io. scale, dalle scale, uno dalle scale. Oh, già oh. ho ferita, ci ho ferito Ah lo so, ciò va. or last stai bene, beh. Ultimo uomo per la squadra alleata. Oh, SHIT cavolo i ho rimasto oh fuori fuori mi uh, sono male che di me la trinta si viene da stanzi con vetro là. Oh, la ma va che è aperto, è il contenitore tornate a occuparvi del contenitore dopo la Ciotto, Ma, mamma mia la, la grande salva 2 e 2 e 2 e 2 manco l'ultimo, manco l'ultimo oh dammi dammi dammi dammi dammi dammi dammi dammi no no no no no no no no no no no Uh... I won't read the name of the people who gave me the I don't want to die I don't want to die I don't want to die I don't want to die Oh, what's the side of the camera? I don't is Buck? Ah, I don't want to die Wait, wait, wait Okay wonderful Shh, shh I don't want to carica Mi dà molto quella Rimangono 15 beh, secondi Forza a basso pochi nemici rimasto 10... Ottenete il contenitore Mancano 5 secondi Non va facile uscire da qua. Vado in cucina, no, entra Non c'è nessuno in cucina, beh. che non muore. A destra, a destra, una destra sì, invece, sì brava apri questa via. botola apri questa botola la botola tra le due porte e eh, questo sapevo. questo è questo è questo culo oh, di no. merda. Sì. Ultima Mamma mia mi che matta. kill, questo eh. che kill che ho fatto! Più Maronna mia laggante. La posizione dello stagio rimane ignota. Scansione. 24 Bella, Peppe! Hai fatto una giocata continui. spettacolare! Ultimo attaccante rimasto in vita! Ah, eccolo qua! eh cazzo! Eccolo sì, ah, sì, qua, te ho spottato! Non mi esce spottino! Si si ho spottato! Ecco qua, ecco qua! Ecco. Mettila, mettila, mettila! Bella la telecamera lo fai non vedo la ancora là sulla là. La tengo io la camera, la tengo io. Lo sta prendendo, non c'è nessuno dentro. Ehi no. corri, corri, corri, si un... corri che smoke eh, si butterà dalla botola. No, già è dentro. Oh, no. Bellissima, bellissima, per bellissima, perfetto. Per eh, attenzione, il, il mio obiettivo è diventare loro uno sempre più vicino. Fai benè, no, fai non c'è, Vengono 10 secondi il difensore no, bravo, bravo. Sì, no, no, Un difensore rimasto Tra, tra, tra Tornate a un'altra Se faccia a me oh! Se faccia a me Spottalo, spottalo Umi, umi, umi Ok Ok Concentrazione sulla missione Prendete il contenitore sì. di più rischio La squadra d'attacco ha eliminato oh. i difensori Metti i scoppini, non ando quando stende Ah, ragione, non ce l'ho pensato Non ce l'ho pensato Ah boh, devo dirti, faccia a me non parlate mai, non parlate mai, non parlate mai sta Twitch stretta a destra Timo si mo di un altro? no, mi faccio un po' A, mi faccio un po' A, mi faccio un A, mi faccio un po' A, mi ha ferito ma nonno che hai fatto, salva Peppe, salva Peppe, ma nonno che hai fatto, salva della Peppe!